Allora, riprendo partendo da due o tre avvisi pratici, mentre così ci rifocalizziamo. Allora, la prima cosa è eh, le tre cose quattro cose fondamentali operative per riuscire a seguire il corso. La prima, l'ho già messo nelle mail, l'ho già messo negli avvisi, questo è il sito su cui c'è tutto il materiale. E fuori dal portale, quindi anche se ci fossero dei problemi di rete col portale del Politecnico, eh, non abbiamo problemi. Chi non fosse iscritto, se il codice è sbagliato, c'è una serie di casi particolari, non c'è problema, potete accedere qua. Eh, su questo sito ci sono, oltre che il materiale, anche le, eh, le video lezioni che via via vengono registrate. Okay? Qui c'è questa sezione che si chiama registro delle lezioni dove ci sono per ogni lezione le slide e i video registrati. Questo era il video di cui parlavo prima quella mezzoretta introduttiva e poi via via li pubblicherò qua, okay? In questa settimana queste sono le lezioni, quindi le lezioni che faremo in aula le faremo qua, vengono registrate e le pubblico su questo sito, poi vanno anche su YouTube eh, e le metterò anche sul portale così le potete vedere dall'app del Poli, quindi non avete difficoltà sicuramente a reperire il materiale. Questa settimana non abbiamo fatto le esercitazioni del martedì perché non aveva senso fare laboratorio prima di vederci e recupereremo quell'ora e mezza con un video che pubblicherò probabilmente venerdì che okay, sui diagrammi di flusso che è argomento del laboratorio della settimana prossima. Okay? Quindi l'ora e mezza in cui vi ho lasciati a casa tranquilli martedì eh, ve la guardate eh, con un video che pubblicherò. Per quanto riguarda le lezioni del giovedì, cioè domani, sono lezioni online, ok? in aula virtuale, anche qua per semplicità l'aula virtuale la facciamo usando Zoom con un indirizzo, con un link che è sempre lo stesso, sarà sempre lo stesso per tutto l'anno, Ok? ve l'ho messo negli avvisi, forse l'ho anche messo qua, se non sbaglio nell'informazione del corso. No, non l'ho messo qua. Ah, è qua, scusate, è qua. Link per l'accesso. Quindi su questa pagina trovate il link Zoom, è sempre lo stesso per tutto il corso per le lezioni del giovedì. Ok? Non, non, qui non vi arriverà la mail del portale Virtual Classroom in corso o altro. Ok? Vi collegate lì, io a 5 minuti esatti dopo l'inizio dell'ora inizio la lezione. Mm? Vi do 5 minuti per, per entrare. L'altro strumento essenziale è il gruppo Slack, No? in cui dovreste essere tutti iscritti, se qualcuno non fosse ancora iscritto lo faccia subito, eh, che useremo sia come strumento per darvi gli avvisi, sia come nel canale discussione, strumento per voi per poter fare domande, osservazioni, qualunque cosa, durante la settimana. Qualunque momento potete condividere, chiedere qualcosa su questo canale, discussione, e noi leggiamo, rispondiamo, e chiamiamo di aiutarvi. Siete a casa che state facendo esercizio e non vi viene? avete bisogno di aiuto? Scrivete, magari alle due di notte non rispondo, ecco, però eh, per il resto della settimana sì. Poi abbiamo un canale che si chiama Lezione Live, adesso è lento, tra l'altro all'interno di questo canale qua sopra è riportato di nuovo il link Zoom, questo canale Lezione Live lo useremo solamente durante le lezioni del giovedì, okay? in quelle lezioni lì usiamo questo canale come chat per la lezione stessa. Non usiamo la chat di Zoom sia perché è più brutta, sia perché poi quando chiudiamo la conversazione, la, la, la, la virtual classroom scompare no? la chat, mentre invece qua rimane, così possiamo andarci a rivedere cosa è stato detto, la domanda che è stata fatta, a me serve alla fine della lezione andarmi anche a rivedere magari dei punti che non sono stati, non sono riuscito a trattare, non sono riuscito a rispondere. Quindi quando facciamo la, video, quando facciamo la lezione del giovedì, videochiamata in Zoom e in parallelo, chat su Slack nel canale lezione Live per le domande e per le conversazioni. Okay? Per quanto riguarda il laboratorio, il laboratorio lavorerà nel canale laboratorio per quanto riguarda il primo turno, sapete che ci sono tre turni, due turni in aula e un turno in presenza, la scogliete squadra 3. Chi può venire in aula si prenoti alla squadra 1 o alla squadra 2 a seconda del cognome vi ricordo che la squadra 1 è i cognomi fino alla K compresa, la squadra 2 è la L praticamente no? dalla L in poi, ma non c'è la M nel nostro corso, quindi sono quelli con la L ho visto già le prenotazioni sbagliate ho okay? visto no, persone che sono prenotate nei due turni oppure nel turno sbagliato, perché magari gli faceva più comodo altro. allora cerchiamo almeno per le prime settimane, poi vediamo quale sarà l'occupazione dell'aula, no? cercate di mettervi nel turno corretto squadra 1 dalla A alla K squadra 2 dalla L alla Z se non venite quel giorno in presenza potete partecipare al turno delle 10 del mattino vuol dire che alle 10 avete fatto colazione potete accendere il computer e guardarvi gli esercizi di laboratorio proposti che sono indovinate un po' dove su sempre quel sito del corso dove c'è scritto laboratorio, e c'è già adesso il testo del martedì prossimo, vi guardate il testo e cominciate a risolverlo per conto vostro. Se avete domande, se avete dubbi, se non vi viene qualcosa, su, sul canale laboratorio scrivete la domanda e ci saremo noi che cerchiamo di aiutarvi. Okay? Quindi il laboratorio l'ora e mezza viene, si tiene diciamo così, su questo canale Slack. Così si può anche condividere videote, si può condividere codice, quello che volete. Eh, questo, la squadra 3 è quella online, non c'è bisogno di prenotarsi, non è necessario, basta semplicemente eh, eh, collegarsi a questo canale e dalle 10 alle 11.30 ci sarà qualcuno di noi che risponde ai vostri dubbi e domande. Se poi volete fare tutto, fare l'unplane, eh, collegarvi sia al mattino alle 10 che venire al pomeriggio in aula, noi ci siamo, non vi mandiamo via direi che queste sono le cose fondamentali per riuscire diciamo, a, a chiudere la settimana eh, il testo del laboratorio lo pubblicheremo sempre la settimana prima in modo da rovinarvi il weekend se piove adesso comincerà a piovere quindi potrete nel weekend andarvi a guardare l'esercizio del martedì successivo se riuscite a guardare l'esercizio prima dell'inizio del laboratorio è meglio perché magari così quando arrivate in aula a fare domande Avete già visto il testo, ci avete già ragionato e quindi fate domande più utili mh? per voi, perché magari avete già diciamo così, avuto modo di pensarci. Non fatevi problemi a far domande se, né in aula, ma neanche su, su questo canale Slack, che abbiamo diciamo così, costruito apposta. Ok, quindi queste erano solo quattro informazioni di minima per poter andare avanti. Adesso iniziamo, la prendiamo un po' alla larga, dimmi, gli esami come saranno? Buona domanda, c'è la risposta completa nel video di mezz'ora che dovete guardare, ma in pratica saranno tre domande di teoria e un programma da scrivere nel tempo che probabilmente sarà un'ora e mezza. E, ah no, l'altra cosa che non ho detto, grazie che me ne hai fatto ricordare, eh, per i laboratori, il laboratorio sarà ovviamente il laboratorio informatico, ma lo, fa, lo facciamo nelle aule del Politecnico, R1B, R2B, quelle che probabilmente avete già visto mh, ieri, mm? eh, lì non ci sono i computer e quindi dovete portare voi un vostro computer per poter fare il laboratorio, questo perché i laboratori informatici del Politecnico non sono ancora attrezzati per poter accogliere i numeri grandi, ok? Allora vi portate i computer, nell'aula ci dovrebbero essere le prese, quindi potete lavorare tranquillamente, se vi prenotate bene nei due gruppi dovrebbe esserci spazio comodo per tutti e comodo vuol dire anche che ci sia magari lo spazio per noi per poter passare in mezzo alle file e venire a vedere cosa state facendo, eh, diciamo, entrare nel merito dell'esercizio che state facendo, aiutarvi rispondere alle domande. Okay? L'esame sarà dello stesso tipo, nel senso che ciò che prevediamo per il momento, ma eh, ve lo dirò con certezza poi più avanti perché c'è ancora, ancora dei dettagli da definire è, sarà un esame che si svolgerà molto probabilmente in aula con il vostro computer okay? non userete PyCharm che avete installato sul vostro computer ma ne faremo usare uno che sta dentro una macchina virtuale controllata per essere sicuri che non andate a prendere cose ma quello poi lo vediamo le ultime due settimane del corso faremo esercitazioni con lo stesso tool che useremo all'esame Qui ci sarà modo di provarlo prima e vedere che tutto funzioni. Però all'esame sono appunto sei domande, tre domande di teoria che danno un punteggio di 6 punti e un programma da scrivere che dà un punteggio di 27 punti. Ok? 6 più 27. Poi non dite che non siamo generosi. Ehm, ok? È chiaro che il programma è la parte più importante ma la parte di teoria di cui ci sono tre, tre domande, una è su, sulla numerazione, la seconda sull'architettura dei calcolatori, la terza è sulla programmazione. Ok? Comunque abbiamo modo poi quando saremo più vicini, di, di spiegarvi meglio come organizzeremo le cose. Ok, altre domande? Dimmi. La video lezione è quella di oggi? No, quando volete. È una mezz'oretta che vi dà istruzioni, il libro, il sito, queste cose qua. Mentre invece la lezione che pubblicherò giovedì e venerdì è da guardare prima di martedì. No, i laboratori non sono registrati, non avrebbe senso registrarli perché potrei registrare, non, non c'è nessuno che spiega. Ok, siete voi che lavorate, quindi potete registrare voi che lavorate, ma... Una, una serie tv abbastanza noiosa, ecco, e, e quindi chi vuole fare il laboratorio offline c'è cioè il turno del mattino, se lo fa così. però non, cioè, non ci sono spiegazioni, poi dopo, cioè la settimana successiva, pubblicheremo le soluzioni. Ma le soluzioni non servono a niente, no? perché se io vi avessi dato le sol, le, il programma che ho svolto dicendo questa è la soluzione, non non vi avrebbe permesso di capire il ragionamento che è stato fatto a monte per costruire quella soluzione. Quindi uno degli errori che ingenuamente molti tendono a fare è studiarsi le soluzioni fatte da qualcun altro. Non serve a niente. Gente che arriva con pacchi di soluzioni di 600 pagine stampate così, qualunque cosa mi chieda ce l'ho. No. no, non serve serve che tu sia in grado di fare quel ragionamento che ha portato a una soluzione, magari non, non, non arriverai alla stessa che ho fatto io nella soluzione, che è la stessa soluzione che propongo io. Su questo noi cerchiamo nelle esercitazioni, attraverso Slack, eccetera, di darvi risposte ai ragionamenti che fate voi. Io ho pensato di fare così, poi magari ti dico no, è sbagliato, ma non ti posso se io ti spiegassi subito il ragionamento che faccio io non ti servirebbe per imparare a fare il tuo okay? spero che poi sarà più chiaro quando faremo esercizi però veramente se dovessi darvi un consiglio il più importante di tutto il corso è fate gli esercizi davvero da soli col computer questa è la cosa più importante il libro potete anche buttarlo via le lezioni le potete guardare a 4 per, non me ne frega niente, però se, non fate, se fate esercizi l'esame lo passate, ma fare vuol dire non sedersi vicino al mio, al mio amico che è più bravo, le abbiamo fatte insieme, io così, no? ok? Ci arriviamo. Ok, altre? Sì? Non ti sento? Continuo, scusate. Il canale Slack? È possibile comunicare vocalmente? Pietà. Ecco. Tecnicamente sì, ma preferisco di no. Ecco. Ok. Allora, iniziamo... Ad affrontare la domanda cos'è la programmazione, quindi questa prima unità, il corso è diviso in otto unità: 1, 2, 3, 4, eh, più due di teoria. La prima unità vi dà una eh, panoramica sulla programmazione, e la esauriremo nel corso di questa settimana, oggi, domani, e la lezione extra sui flowchart. Eh, e arriveremo alla fine di questo percorso a introdurre effettivamente il linguaggio Python, che poi dalle settimane successive. Invece entreremo nel tecnico sui vari costrutti. Allora, per parlare di programmazione, eh, qualcuno di voi queste cose le ha già viste, quindi se, se vi addormentate non, eh, non, non mi preoccupo, poi magari c'è anche la fame a quest'ora. Eh, quindi noi in informatica ci occupiamo di una cosa, dell'elaborazione dell'informazione rappresentazione e elaborazione delle informazioni attraverso i calcolatori elettronici. Poi il calcolatore è lo strumento. La disciplina è quella di rappresentare le informazioni, che possono essere informazioni testi, numeri, immagini, filmati, eccetera, non vocali, quelli non li facciamo. Ehm, e poi li elaboriamo, nel senso che sulla base di alcune informazioni di partenza calcoliamo dei risultati, degli output. Quindi schematizzandolo, banalizzandolo al massimo, lo schema è questo. Noi abbiamo un elaboratore che riceve dei dati di ingresso, oh, questi dati gliel'ho messi io in un file, oppure gli ho scattato la foto, oppure ehm, l'ho inserito nella tastiera, e produce dei risultati, il risultato può essere so, l'immagine elaborata, può essere il calcolo numerico, il risultato del calcolo numerico di equazione o altro, produce degli output sulla base degli input, produce dei risultati sulla base dei dati, manipolando questi dati attraverso opportune procedure di calcolo o di elaborazione. Calcolo è la parola da cui nasce computer to compute. Elaborazione è la parola da cui nasce elaboratore, che sarebbe il nome italiano del computer, ammesso che qualcuno lo usi. Quindi la natura di un computer è to compute, fare calcoli. E poi vedremo che in realtà il calcolatore principalmente fa calcoli con i numeri. Poi che noi riusciamo a farlo lavorare anche su immagini, video, suoni, eccetera, è perché in qualche modo abbiamo costruito una versione numerica di quelle informazioni la famosa digitalizzazione significa trasformare in numeri digit cifre numeriche le informazioni di varia natura quindi dal punto di vista del calcolatore la sua vita è abbastanza triste, fa una cosa sola elabora dei dati per produrre dei risultati nessuno di noi farebbe cambio con quella vita dati codificati in qualche modo, codificati nel senso che il calcolatore lavora con i numeri, anzi con lo 0 e con l'1 e in qualche modo dovremo prendere le informazioni che abbiamo, che ne l'elenco degli studenti e rappresentarli, codificarli in qualche modo che sia leggibile al calcolatore. I dati numerici si codificheranno in un modo, i dati testuali, le parole, il testo, si codificheranno in un modo diverso e così via, in modo che da poter inserire dentro il calcolatore quel dato lì, internamente sono tutti i numeri, quando li carico devo convertire l'immagine, il testo in numeri, questa è l'operazione di codifica. Poi questo calcolatore, dicevo, fa un'elaborazione. Quale? Allora abbiamo dei calcolatori che sono in grado di fare una elaborazione sempre la stessa. Cioè quando voi premete il, micro, il tasto sul microonde o sul lavastoviglie o sulla lavatrice, lì dentro c'è un computer che è in grado di fare una cosa, il ciclo di lavaggio e il ciclo di riscaldamento. Quando prendiamo un personal computer invece è programmabile, nel senso che a seconda dei programmi che ci metto sopra lui farà cose diverse. Ma la natura dell'oggetto è la stessa, c'è comunque un, una componente, un processore all'interno del calcolatore che esegue un programma e sulla base di che cosa dice questo programma farà cose diverse, calcolerà un risultato diverso. Quindi dentro il calcolatore non solo devo inserire i dati, ma devo inserire anche le istruzioni, gli ordini, che dicono che cosa fare su questi dati. Cioè non è che quando oggi vi ho detto dobbiamo trovare il nome più frequente in aula ci sia venuto in mente, ok allora devo andare a comprare, un. vado su Amazon e compro un computer che calcoli i nomi più frequenti in, in aula. No il no? che cosa calcola non è deciso dal computer il computer è una macchina versatile che può essere programmata cioè gli posso dire che cosa fare a seconda di che cosa gli dico lui verrà utilizzato per svolgere un compito piuttosto che un altro però questo vuol dire che in qualche modo dentro il computer deve star scritta l'operazione da fare e queste possono cambiare quindi posso caricarne delle nuove Poi alla fine questo computer calcolerà dei risultati, questi risultati saranno sotto forma di numeri di 0,1 nella sua memoria e a me servirebbe poco che il calcolatore alla fine mi dicesse ho calcolato il risultato. Eh va bene, quant'è? Va bene che tu l'abbia calcolato ma dimmi anche qual è il risultato. E quindi ho bisogno di un'operazione inversa di decodifica dei dati dentro il calcolatore in una forma che sia fruibile dall'utente, dall'essere umano e quindi se è un'immagine me la fai vedere, se è un testo me lo fai leggere, se è un suono me lo fai ascoltare, in modo che se voi prendete un computer e gli togliete lo schermo, ma il computer è tranquillo, non ha bisogno dello schermo, siamo noi che abbiamo bisogno dello schermo per poter vedere i risultati di elaborazione. Se gli togliete la tastiera o il mouse, lui è tranquillo, siamo noi che abbiamo bisogno della tastiera per poter inserire delle lettere, ok? Fintanto che non nasceremo con la porta USB nella nuca e ci potremo collegare direttamente e trasferire i dati direttamente col calcolatore, avremo bisogno di mediazioni per trasformare dei dati nella forma che noi possiamo leggere, scrivere, percepire, generare alla forma digitale che invece il computer può elaborare. Alla fine tutte le forme di informazioni vengono tradotte in numeri e in particolare questi numeri dentro il calcolatore sono rappresentati sempre in base 2. Poi impareremo un attimo anche a fare due calcolini con la base 2, ma è una cosa semplice. La base 2 è una base numerica fatta solamente da due cifre, anziché dallo 0 al 9 usiamo le cifre dallo 0 all'1. Può sembrare strano, ma alla fine si possono comunque rappresentare tutti i numeri e fare tutte le operazioni anche in questa base numerica strana. Quindi il cosiddetto bit è una parola che significa binary digit, vuol dire cifra binaria. Vuol dire cifra, un numero binario, cioè o 0 o 1. Dentro il calcolatore tutta l'informazione è sotto forma di bit, fuori dal calcolatore tutta l'informazione è sotto qualunque altra forma che non sia quella, però. Qui sono due mondi, quello digitale all'interno e quello esterno analogico quindi il calcolatore in qualche modo ha due anime no? proprio per il fatto che lo stesso calcolatore può eseguire elaborazioni diverse a seconda delle istruzioni che riceve c'è una parte fisica noi chiamiamo l'hardware della macchina i componenti fisici di cui è composto il calcolatore e poi c'è una parte di informazione logica, il software, che codifica le istruzioni per dire all'hardware che cosa fare. Detto in termini brutali, l'hardware è, è quella parte del calcolatore che se cade per terra si rompe. Eh? Posso rompere lo schermo, posso rompere la tastiera, posso rompere il processore, posso risaldare le memorie, eccetera. Però il calcolatore non è solo il proprio hardware, perché se io comprassi un computer, cancellassi tutto il disco, cancellassi tutto, cosa me ne faccio il computer? Niente. Se togliessi tutti i programmi, quello sarebbe hardware puro, ma l'hardware da solo non sa che cosa fare. Quando accendo il computer, gli do corrente, l'hardware del calcolatore inizia a eseguire un programma all'accensione sarà il programma di avvio del sistema operativo. Questi programmi che il processore esegue, che il computer esegue, sono complessivamente il software. Programmi alcuni scritti da noi, alcuni scritti da, da, da, da chi ha, che so, dalla Microsoft per i sistemi operativi Windows e dalla Apple per i sistemi operativi del Mac. O programmi che ho comprato, che ho scaricato, PyCharm che abbiamo scaricato, qualcuno non ha scritto quel programma. Questo programma contiene milioni di istruzioni e quando avviamo quel programma il mio computer comincia a fare ciò che aveva deciso quel ragazzo in Cecoslovacchia che è dipendente della eh, JetBrains, che è la casa che ha costruito PyCharm. Oppure comincia a eseguire le istruzioni che abbiamo scritto noi insieme per calcolare le frequenze degli studenti, dei nomi degli studenti. Quindi il software è ciò che decide che cosa fare, ma il software è, fatto, è pura informazione, non, da solo non fa nulla. Se io ho un programma e lo proietto lì sullo schermo, quel programma se ne sta lì fermo. Ci vuole qualcuno che lo esegua un'istruzione dopo l'altra, e chi lo esegue è l'hardware. Eh? Quindi è una combinazione di questo genere. L'hardware, chiaramente, è fatto di tante componenti, faremo una lezione più avanti in cui cerchiamo di entrare un pochino più in dettaglio in quella che si chiama l'architettura del dell'elaboratore, quindi quali sono i pezzi e come si quali sono le componenti e come si collegano principalmente noi abbiamo il cuore del calcolatore che è la cosiddetta CPU, è l'unità centrale di elaborazione, CPU che è quella nella quale avviene l'effettiva elaborazione nella quale le istruzioni che scriviamo vengono davvero eseguite, se io sto scrivendo Incrementa il contatore di 1, questo incremento, cioè il fatto che da 6 di 27, avviene solo dentro la CPU. È l'unico pezzo del calcolatore che sa fare i calcoli, che sa fare cose. Tutto ciò che sta intorno lo aiuta. Ciò cioè, che sta intorno sono principalmente dispositivi di memoria, la memoria RAM o la memoria di massa, nella quale sono scritti i programmi, nei quale sono salvati i dati. La CPU parte e dice, ah, io voglio eseguire un programma. Dove lo prendo il programma da eseguire? Dalla memoria. Su che dati lavoro? Su quelli che sono in memoria. E i risultati dove li salvo? In memoria. Quindi la CPU e la memoria lavorano in tandem strettissimo. La CPU sa fare cose, ma non sa quali e su quali dati. La memoria contiene le istruzioni, cioè i quali, il programma, e i dati sia i dati di ingresso che i dati di uscita poi ci sono varie tipologie di memoria memoria di massa, memoria interna eccetera a seconda delle esigenze ma... e all'interno del calcolatore ci sono varie no, fasce di questo come dicevo ne parleremo meglio più avanti e poi l'altra e quindi un vero il, il cuore del computer è fatto da questa coppia cpu più memoria che se andiamo a prendere un computer di un chilo e mezzo come questo alla fine peseranno 50 grammi, tutto il resto è zavorra, e il resto cos'è? Eh, sono le periferiche, i dispositivi che servono per immettere i dati, la tastiera, il mouse, eh, la telecamera, il microfono, le batterie, Dispositivi che servono per visualizzare le informazioni, lo schermo, l'altoparlanti. Tutti questi elementi non contribuiscono direttamente all'elaborazione, che avviene dentro la CPU, eseguendo un programma che sta in memoria. Ma queste periferiche servono per acquisire i dati d'ingresso e rendere visibili i dati in uscita. Si chiamano periferiche perché, dal punto di vista della CPU, è roba fuori. Non è il core della dell'elaborazione. Questo disegno cerca di riassumerlo: in cui hai la CPU, la memoria interna e poi una serie di cose che stanno fuori, che possono essere periferiche per l'utente, che possono essere periferiche di memoria di massa, quindi gli hard disk, le chiavette USB, eccetera. Adesso, qui, lettore di floppy disk, ti immagino capite che è un po' anziana, ma il concetto non cambia il monitor, gli altoparlanti collegati da opportune schede di interfaccia verso l'esterno. Questi oggetti li vediamo disegnati fuori da questa scatola. Sono ci sono periferiche esterne così come ci sono periferiche interne tipicamente ai dischi. Ma non sono mai direttamente collegati alla CPU o alla memoria, sono collegati attraverso una, una struttura che si chiama BUS che poi avremo modo di approfondire, sono dei fili essenzialmente organizzati in un certo modo mentre invece il software è tutto il resto il software lo mettiamo nella memoria RAM in qualche modo e come fa ad arrivare nella memoria RAM Beh, viene letto dal disco tipicamente quando accendo il computer leggo dal disco il sistema operativo, lo carico in memoria e la CPU comincia a eseguire e questo è il software di base il sistema operativo e poi ci sono i software applicativi, i software per risolvere problemi, il foglio di calcolo, l'Excel, il Word, il PowerPoint, il programma di posta, Chrome, il browser, Firefox, eh, PyCharm, eccetera. Sono programmi applicativi che ogni utente li avrà diversi a seconda di ciò che vuole farci con quel computer, i giochi, i programmi di editing video. Sono delle applicazioni che risolvono problemi specifici per l'utente che interagiscono col software di base che è il sistema operativo stesso che permette al computer di accendersi di entrare, di vedere i file di fare le copie, cioè le operazioni di base con il calcolatore stesso dal punto di vista della CPU non fa molta differenza per lui sono tutti i programmi e li esegue tutti, uno dopo l'altro un'istruzione dopo l'altro, un comando dopo l'altro la CPU è un oggetto che esegue istruzioni nell'ordine di miliardi di istruzioni al secondo no? quando si parla di computer con la CPU a 3 gigahertz 3 giga sono 3 miliardi al secondo quindi la quantità di, di, di, di istruzioni che viene fatta è molto elevata ma queste istruzioni che la CPU esegue che la CPU è in grado di eseguire nativamente in hardware, diciamo noi, è molto semplice. Perché la singola istruzione non è ordine i nomi, la singola istruzione è fai 3 più 2 o confronta questi due dati. Quindi sono operazioni che in, in hardware sono, molto, sono di basso livello, molto di basso livello, però facendole così tante, così velocemente, è possibile costruire programmi complessi, anche grazie ai linguaggi di programmazione. Chi di voi non fa elettronica o informatica non vedrà mai come si programma una CPU davvero a basso livello nel suo linguaggio hardware. Gli altri lo vedranno e ringrazieranno di non doverlo fare. No? Nel senso che ci sono dei linguaggi cosiddetti di alto livello, come Python, come C, come Java che ti permettono di scrivere un programma in un modo um umanamente comprensibile senza dover entrare nel dettaglio di come funziona la CPU. Quindi anche lì ci sono vari, vari ehm, linguaggi di programmazione, ma in ogni caso tutti i linguaggi di programmazione ci permettono di scrivere dei programmi che altro non sono che sequenze di istruzioni. La differenza è che magari per ordinare un elenco di, di nomi in Python mi basta scrivere un'istruzione che guarda caso si chiama sort, e mentre in linguaggio macchina dovrei scrivere una pagina di codice, probabilmente. Ma alla fine, a qualunque livello programmiamo, qualunque linguaggio programmiamo, la, ehm, il procedimento è sempre lo stesso. Definiamo sequenze di operazioni e l'ordine con cui devono essere eseguite e poi ci penserà la CPU ad eseguirle però qua stiamo già separando il momento in cui scrivo il programma dal momento in cui la CPU lo esegue quando io scrivo il programma la CPU non c'è io sto scrivendo le istruzioni per la, per la CPU in assenza della CPU che la CPU eseguirà in essenza mia non ci parliamo, non ci possiamo aiutare, se ho scritto qualcosa di sbagliato quando la CPU lo esegue, oramai non può più farci nulla quindi noi quando svilupperemo, dovremo sempre fare attenzione, c'è il momento in cui siamo il programmatore e scriviamo il codice e c'è il momento in cui siamo l'utente in cui proviamo a vedere se il programma funziona e lo stiamo eseguendo e ehm. Quindi io devo immaginare, nel momento in cui scrivo un programma, devo immaginarmi, immaginare è troppo vago, devo sapere come la CPU eseguirà le istruzioni che sto scrivendo. Ma io qua intendevo dire che, no, tu non intendi dire niente, o dici una cosa o ne dici un'altra, perché la CPU, poverina, non interpreta, non indovina, non capisce, la CPU esegue. Quindi io devo essere sicuro, è uno dei problemi della programmazione, una delle difficoltà, è che ciò che io ho scritto davvero non è ciò che intendevo scrivere, o meglio, io pensavo di aver scritto una certa cosa, ma in realtà ciò che ho scritto come programma sta dicendo alla CPU di fare una cosa diversa da quella che pensavo. Quindi devo imparare a immaginare che cosa la CPU, a conoscere che cosa la CPU farà a fronte di una certa istruzione che ho scritto, o di un certo gruppo di istruzioni. E poi allora tutto andrà bene. Ehm, a questo punto poi il programma, quindi la CPU può tranquillamente poi eseguire le istruzioni di programma, una volta che sono caricate in memoria, la CPU le prenderà una dopo l'altra, queste istruzioni le esegue e calcola i risultati. Se il programma che ho scritto è corretto, il risultato che salterà fuori da questa elaborazione avrà senso. Se il programma che ho scritto non è corretto, o il programma si blocca a metà, oppure mi calcola un dato che va bene, oppure mi calcola un dato sbagliato che va male, ancora peggio. No? Sarebbe meglio un programma che si blocca piuttosto che un programma che dice ok, il risultato è 22, invece era 25. E io mi fido di quell'output. A volte i programmi lavorano in modo autonomo, a volte i programmi invece lavorano interagendo con un utente. Quindi il programma a un certo punto chiede dei dati, l'utente li inserisce elabora quei dati, stampa qualche cosa, eccetera. No? Quindi sono dei programmi interattivi a volte, attraverso cui l'utente può fornire degli input al programma, o magari pre preventivamente li metto in un file, quei dati, oppure interattivamente glieli scrivo nel momento in cui so, il programma mi chiede qualche cosa, riempio un modulo, inserisco dei dati. Ovviamente i dati che l'utente inserirà e darà in pasto al programma, non sono noti al programmatore che ha scritto il programma magari 5 anni fa in un altro stato. Quello che dicevamo prima. E programmare alla fine, tante volte c'è il parallelo che si fa con le ricette di cucina. Una cioè, ricetta di cucina è una serie di passaggi, oppure di uncinetto se volete, è una serie di passaggi da eseguire in un certo ordine per arrivare a un certo risultato. E qui è la stessa cosa, ma così come le ricette presuppongono una certa struttura, un certo linguaggio, una certa codifica e una certa conoscenza degli strumenti di base, dell'operazione di base e la programmazione anche. La differenza è che la ricetta viene eseguita da un essere, da un essere viene eletta, interpretata da un essere umano che ragiona di suo. Un programma invece viene eseguito da una macchina che non ragiona e quindi esegue in modo becero le, le, le istruzioni però anche qua abbiamo un hardware cioè degli strumenti che sono in grado di fare delle operazioni e nel nostro caso l'hardware chi fa le operazioni è la CPU è un software che dice che cosa fare con questi strumenti ehm, la stessa cosa quando vogliamo costruire appunto un software dove avremo l'hardware e avremo il software che qualcuno ha scritto che fa sì che quell'hardware si comporti in quel modo Così come cambiando la ricetta cambio il tipo di dolce che costruisco, che scusura, che, che cucino, qui cambiando il software cambierò il tipo di, di programma che, che viene eseguito. Um, nella pratica scrivere un programma significa tipicamente scrivere un file di testo che contiene i comandi in, in un certo linguaggio di programmazione. Questo file che io scrivo, che il programmatore scrive, lo chiamiamo file sorgente, file di partenza, che è scritto in un linguaggio di programmazione spesso di alto livello, cioè comprensibile agli utenti. E nella testa del programmatore le istruzioni che sono scritte dentro quel, quel file risolvono il problema. Questo nella testa del programmatore. È il programmatore che garantisce che ciò che è scritto lì dentro risolvano i problemi ok? Eh, se le istruzioni che vi do che scrivo nel programma sono sbagliate nessuno può saperlo, nel senso che la, il computer di sicuro non se ne accorge eh, se io avessi nell'esempio di prima avessi deciso che quando trovo il nome Vito non conto quanti Vito ci sono, ma visto che Vito ha quattro lettere, dico che sono quattro, e ci metto a fianco il numero 4 nella tabella delle frequenze, che è sbagliato, perché quattro non è la frequenza dei nomi Vito, ma è la lunghezza del nome Vito. Però magari ho sbagliato io come programmatore. Ecco, il programma funziona benissimo, nel senso che fa qualcosa, tira fuori un risultato che in quel caso sarà il nome più lungo, non il nome più frequente però il computer non si può accorgere che è sbagliato, sono io che devo sapere che le istruzioni che ho dato risolvono un problema diverso da quello che pensavo di risolvere. Quindi su questo, per quello prima nella slide c'è scritto che la programmazione spesso è un'arte, no? devi riuscire a capire tu se stai sbagliando o no, o qual è la, la, la soluzione giusta. Tante volte dobbiamo trovare una soluzione, non c'è un metodo esatto, se devi fare che ne so, una derivata di una funzione lunga due lavagne, vabbè, la fai, ci perdi tre, tre giorni, ma alla fine hai un metodo di calcolo, che, ti, che se non fai errori diciamo così, di, di calcolo, arrivi alla fine. Qui invece siamo al contrario, dobbiamo noi costruire un metodo risolutivo per un problema che è la prima volta che affrontiamo. Perché l'esercizio, quel testo che ci è andato oggi, non l'ho mai, mai fatto prima. È diverso da tutti gli altri. E anche se somiglia molto a uno che ho visto ieri, ma basta che vi cambi una parola, una virgola, che magari il problema cambia radicalmente e va risolto in un modo completamente diverso. Quindi per questo non c'è analogia che regga nell'informatica. Bisogna creare una soluzione che non esisteva prima per risolvere un problema che non abbiamo mai visto prima. Oh, è chiaro che poi non lo facciamo da zero, facciamo imparando delle tecniche che ci possono servire per mettere insieme i pezzi, ovviamente. Però non possiamo passare, cosiddetto, un approccio diretto del tipo leggo un testo e nel testo del problema deduco direttamente qual è il codice che lo, che lo risolve. L'abbiamo visto prima nell'esempio che abbiamo fatto. Devo innanzitutto capire qual è il metodo il produttivo e poi codificarlo. E molto spesso lo faccio per gradi. Problema. Cominciamo a risolvere un pezzo. Cominciamo a calcolare le frequenze dei nomi. Poi una volta che abbiamo fatto questo ci aggiungiamo un altro pezzo che è quello di fare la classifica. E finita la classifica ci aggiungiamo un altro pezzo che è quello di fare gli istogrammi. E poi ci aggiungiamo un altro pezzo che è quello di gestire i nomi multipli. E poi ci aggiungiamo un altro pezzo e così via, no? Se noi pensiamo di fare tutto, so, tutto subito, in un colpo solo, non ci riusciamo. Non ci riusciamo perché non ci sta tutto in testa, tutti i dettagli di cui dobbiamo tenere conto. Quindi un altro errore che si fa spesso è scrivere tutto il programma e poi eseguirlo, e poi testarlo. No, scrivo cinque righe di programma e poi testo quelle se funzionano vado avanti ne aggiungo altre 3, 4, 5, 7 e poi testo quelle devo andare avanti so che la soluzione è lì ma ci vado per gradi e ogni grado, ogni piccolo passo devo essere sicuro che ciò che sto facendo sia corretto sia giusto se scrivete un programma intero e poi provate a farlo funzionare vi garantisco che non funziona e, dovete, e sarà anche molto difficile andare a capire dov'è l'errore, qual è il problema. Se lo fate per gradi, invece, man mano che andate avanti, aggiungete un pezzo nuovo a un pezzo precedente che però già sapete che funziona, quindi se ci sono dei problemi sono nel pezzo nuovo che avete aggiunto, probabilmente. Quindi, c'è una serie di tecniche che aiutano in questa creatività, cioè, non è la creatività del. del dell'artista estroso ma è una creatività che deve essere incanalata in un metodo di lavoro e quindi per passare dal problema alla soluzione al programma che risolve quel problema dobbiamo ragionare sulla soluzione ragionare sulla progettazione e spesso cioè, la prima cosa che fai è ti fai un'idea di quale può essere la soluzione o almeno un pezzo della soluzione anche informalmente, anche a livello di intuito, a livello di ragionamento, a livello di parole. Ah sì, potrei risolverlo in questo modo. Ok, proviamo a fare così: proviamo prima a fare la tabella delle frequenze e poi vediamo, e poi vediamo come elaborarla. Queste sono frasi che ci siamo dette. Abbiamo anche fatto varie ipotesi. Ci stanno. Poi, ragionando sulle varie soluzioni, sulle varie ipotesi di soluzione, abbiamo capito che ce n'è una che ci convince di più, ci pare più corretta. E allora andiamo a formalizzarla, facendo magari quell'operazione che ho fatto prima. Io mi trovo molto bene facendo pseudocodice, si dice, quindi degli elenchi puntati delle operazioni da fare. Poi ciascun punto di questo elenco corrisponderà poi a delle istruzioni nel programma, ma quello viene dopo. In modo che da avere la scaletta, lo scheletro di quello che è la logica di esecuzione, me lo posso leggere, lo posso ragionare, è ancora semiformale la soluzione, cioè è scritta in un documento, non è ancora in un linguaggio di programmazione, non mi serve ancora mettere quei dettagli, li metterò dopo. Altri invece preferiscono formalizzare la soluzione in modo grafico, no? attraverso i cosiddetti diagrammi di flusso, che, eh, con, quei, con i quali faremo la prossima realizzazione di laboratorio. Queste sono questioni di preferenze, semanticamente sono equivalenti. L'importante qual è? È riuscire ad avere una rappresentazione precisa di ciò che voglio fare, del metodo risolutivo in un formalismo che mi permetta di riuscire a ragionarci ragionarci, provare, provare a farla funzionare vediamo se mettiamo questi dati come fa cosa succede? Eh, lo, lo simulo col dito no? non con la CPU poi se funziona allora poi lo codifico in un linguaggio di programmazione e lo provo nella CPU, ma a questo punto sono già sicuro, non esiste in informatica ragionevolmente tranquillo che l'approccio che ho progettato sia corretto. Poi quando andiamo avanti il livello a cui si fanno questi ragionamenti di formalizzazione della soluzione diventa sempre più elevato. All'inizio dovremo formalizzare anche i passaggi più elementari per impararli. Poi, quelli diventano scontati, allora scriveremo direttamente una parte di codice per le cose più semplici, ma comunque dovremo passare attraverso una formalizzazione, una schematizzazione della soluzione più generale. Ehm, questo l'abbiamo già detto. Quindi il percorso, come dicevo, è quello di arrivare a decomporre i problemi e costruire le soluzioni, a volte si dice che devi imparare a pensare come un computer, no? non è proprio così, per fortuna non dobbiamo pensare come chi programma i computer, però per poterlo fare devi riuscire a descrivere le procedure risolutive a un livello comprensibile dal computer. Allora immaginate un qualunque task della vostra giornata, non so, affitto il monopattino per andare in stazione, oppure vado a prendere un gelato con gli amici, oppure qualunque cosa, ok? Pensate questo, di, di spiegare, non, non di farlo voi, ma di spiegare a un vostro amico come si fa, ok? Adesso per farlo più difficile prendete l'amico più tonto che conoscete, immaginatevelo, fatelo 100 volte più tonto, E anche con un po' di deficit di comprensione. Eh? No, di comprensione no, ma di linguaggio. Eh? è un vocabolario di 20 parole. Allora spiega all'amico ipertonto, con un vocabolario base di 20 parole, come si fa un, un task. C'è eh, da sudare, eh, a pensarci. Ecco, è così eh, programmare. Dici una cosa, lui dice, eh, non ho capito. Ma come non hai capito? Eh, non ho capito. Perché il computer non capisce. Il computer fa. Esegue. Questo amico, oh, pur essendo poverino, ha, eh, ha dei problemi, ma è veloce e preciso. Se tu dici una cosa la fa, non è che c'è il dubbio che non la faccia. Ma la fa esattamente, letteralmente come gliel'hai detta. Questo è programmare. Riuscire a spiegare a questo livello il metodo risolutivo per un problema nuovo su dei dati che dovrà risolvere un problema su dei dati che non conosco ancora. Allora, lo strumento principale non è il computer, per questa parte qua. Eh, io ho messo carta e penna, perché mettere la foto di un cervello, mi faceva un po' schifo, eh, però ovviamente la carta e la penna significa ragionarci, ragionarci a tavolino. Poi che tavolino, magari il blocco note, perché io mi trovo meglio scrivere così, o a disegnare, questi sono dettagli. Però il problem solving è ragionamento poi c'è la codifica. Eh, e per immaginare com'è il mondo visto dalla CPU, quindi come la CPU vede il programma che esegue, noi dobbiamo fare lo sforzo di non usare le informazioni che al programma, alla CPU, non sono disponibili. Cioè, mi spiego, prima quando abbiamo fatto la cosa dell'alzata di mano è comodo perché io vedo tutti ho informazione disponibile posso pescare l'informazione che mi serve il calcolatore può solo invece prendere l'informazione che ha nella memoria e solo se gli dico di prendere quella specifica informazione perché prima ho detto dovrei averlo ancora aperto qua Eh, analizzo il nome presente in ciascuna delle successive righe del file. Oh ma come sei pedante mi avrete detto. Non mi conoscevate ancora e quindi non avete usato dirmelo. Non potevi dire conta quante volte c'è quel nome. Eh ma il mio amico tonto conta quante volte c'è quel nome, è troppo vago. No, lo conto dove? Dov'è questo nome? Conta a partire da quanto? da che valore iniziale, fino a quanto, quali sono i valori, l'universo dei valori che devo contare, e sono tutti dettagli che devo dire, eh, non basta scorrere il file, dico ma questo nome c'è tre volte, no, non è detto che ci sia tre volte, attenzione, per essere sicuro del valore prendo una riga per volta e in ciascuna riga dico tu sei tu, sì, ti incremento, se tu no allora non incremento e così via quindi dobbiamo immaginarci di lavorare bendati in un certo senso no? non abbiamo nessuna informazione se non quella che esplicitamente abbiamo definito io qua ho dato dei nomi N, N1 contatore, conteggio ecco il programma deve lavorare, eh, l'ho chiamato tabella, dove ho la, dati salvati, no? una tabella. Adesso impareremo a essere anche un pochino più formali. Però io ho esplicitamente detto che sto salvando questi dati. E ti ho detto come faccio a calcolarli, cos'è n, è il terzo campo della prima riga del file. Anzi, la seconda riga perché nella prima ci sono i titoli. Cos'è N1? È il terzo campo della riga successiva del file e lo sto prendendo uno a uno. Cioè ti dico come ottenere quel dato o come calcolarlo. I dati nella tabella sono presi dal nome, dal conteggio, eccetera. Tutto il resto non esiste. Un dato di cui non ho specificato come fare ad acquisirlo, oppure non ho specificato come fare a calcolarlo, non lo posso usare. Okay? Non lo posso usare perché non, ho, non posso intuitivamente sapere che cos'è, no? devo definirlo. Tutti questi dati, queste informazioni, possiamo far finta no, di avere un foglio di carta in cui ci sia l'elenco delle variabili che abbiamo definito, qui ho usato questo termine per la prima volta, variabili. No? In informatica una variabile è un nome che associo a un valore, l'ho chiamata n prima, quella n vale Vito, vale Mattia, vale Francesca. E quindi so che n, e so che questa n ha un valore solo per volta e man mano che vado avanti questo valore cambia e quindi farò delle operazioni con questo n. Ma posso solo fare operazioni sulle variabili che ho definito, che ho pensato esplicitamente di memorizzare. Ehm um. vabbè, questo è simile a quello che abbiamo fatto allora questo punto d'arrivo no? il programma realizza un metodo risolutivo qui riprendo le cose no? che abbiamo già visto il metodo risolutivo prende il nome di algoritmo l'algoritmo non è il programma l'algoritmo è la procedura per risolvere un problema, cioè da quali passi faccio, quali sequenze di operazioni faccio, quali confronti, quali elaborazioni. Poi posso codificare un algoritmo in un linguaggio di programmazione, però l'algoritmo lo posso disegnare, questo è un algoritmo per montare dei Lego. Sono dei disegni, però ci dà le istruzioni precise passo passo, dei Lego, l'IKEA, insomma. Sono dei, degli schemi, in realtà è quasi un linguaggio di programmazione visuale questo, no? perché ha delle regole, devi capirlo, capire 1, 2, 3 sono i vari passi, capire che qua vuol dire che sono gli elementi che ti servono in questo passaggio e a fianco c'è l'istruzione su come collegarli, eccetera, eccetera. C'è tutto un linguaggio qua, con delle regole. Poi c'è l'icona che dice giro o lo contrario, poi ripetilo per due volte. E alla fine è un linguaggio di programmazione nel quale viene codificato l'algoritmo di montaggio di quell'elemento. E, e dobbiamo fare attenzione quando esprimiamo questo algoritmo in un linguaggio che non è abbastanza formale, che, può, che potrebbe essere ambiguo. Per quello usiamo i linguaggi di programmazione e non scriviamo in italiano per programmare. Perché l'italiano è troppo ambiguo, non è abbastanza preciso ci sono i sottintesi, ci sono le ambiguità. Guarda questa frase qua. No? La moglie che dice, caro per favore vai al, mercato, al supermercato e prendi una bottiglia di latte. Ah, se ci sono le uova prendine sei. No, sulle banane, scusate. No, se ci sono le banane prendine sei. Allora, il programmatore ligio torna a casa con sei bottiglie di latte. e la moglie dice ma perché? perché c'erano le banane ok? perché c'è scritto se ci sono le banane, prendi sei di bottiglie di latte lui ha capito in realtà questo prendi ne che viene in uh, bring six è ambiguo, six banana o six vattro sul milk? No? noi quando avremo un linguaggio di programmazione, non, qualunque linguaggio di programmazione non dovrà permetterci di costruire frasi fatte così. Dovrà sempre essere chiaro ed esplicito a che cosa mi sto riferendo, sei di cosa. E poi capite anche perché noi informatici a volte siamo un po' asociali, ecco, perché alla fine per mestiere impariamo a pensare così. Um, ok. Allora, prima di arrivare al codice, non, non possiamo subito scrivere il codice a questo livello di dettaglio, dobbiamo prima passare dal metodo esolutivo e poi formalizzarlo via via. Il termine algoritmo viene usato proprio per eh, riassumere la sequenza di operazioni necessarie per risolvere un problema, ed è la parte come dicevo, la parte creativa, la parte progettuale del nostro lavoro. Dal problema alla sequenza di operazioni che, incrociando le dita, risolve il problema. Poi eh, si può codificare in modo diverso, si può rappresentare in modo diverso eh, l'algoritmo attraverso diagrammi di flusso, attraverso pseudocodice. Eh, anche attraverso del testo, diciamo così, in linguaggio naturale, purché sia fatto con, diciamo così, con in mente la precisione dovuta. Perché ci dà un, un modo di riuscire a espandere un po' la nostra mente, cioè nella mente non riusciamo a tenere un ragionamento troppo complicato, troppo articolato. Allora lo mettiamo su carta e ci aiuta a ragionarci un pezzo per volta. Okay? Questo è il motivo, noi dobbiamo... Darci degli strumenti per aiutarci a ragionare su una cosa più complicata di quella che riusciremo a pensare direttamente, senza ausilio. Adesso noi non andremo mai a fare cose così eh, diciamo, complesse, ma pensate che il software è la cosa più complessa che l'uomo riesce a fare. Cioè, se voi pensate che so, a magari quelle meraviglie della de natura, un ponte no? con un ponte su, su, su un braccio di mare per cui sono cose che rimane bocca aperta quando le vedi pensa quanto è complicato Ecco, se vai a contare quanti bulloni ha quel ponte sono molto meno delle righe di codice di Windows cioè, la complessità se voi quando uscite di qua accedete l'auto se non ce l'avete non rubatene una per farlo eh? eh, quell'auto lì ha più righe di codice nelle varie centraline elettroniche che non parti meccaniche okay? quindi il vero problema dell'informatica è gestire la complessità, la complessità che va al di là della capacità di qualunque mente umana e l'unica difesa che abbiamo è andare per piccoli pezzi segmentare, astrarre, semplificare, dividere. Mm? E per aiutarci a ragionarci. Mm? Poi il computer non ha problemi se ha a eseguire un miliardo di righe di codice, siamo noi che abbiamo problemi a scriverle. Mm? Quindi dobbiamo riuscire a descrivere ciò che abbiamo in mente in una forma soprattutto non ambigua, abbiamo già visto che danno, che danno può fare l'ambiguità, in una forma eseguibile, cioè in una forma che la CPU, il calcolatore che ho a disposizione, sia in grado di eseguire. Se io faccio l'esempio, il parallelo con la ricetta di cucina, se dico a un certo punto eh, che devo tritare che ne so, il parmigiano, allora o, ho per, o sono sicuro di avere l'attrezzo per tritare, oppure quell'istruzione non la posso dare. Cioè posso dare istruzioni solamente se sono sicuro che l'hardware è in grado di supportarle. E quindi io devo sapere quello che dicevamo prima quando io scrivo il codice devo già sapere quali sono le istruzioni che mi mette a disposizione il mio linguaggio di programmazione questo capita e poi l'altra caratteristica importante degli algoritmi è che devono terminare cioè non può esistere un programma che va avanti all'infinito, perché avere un programma che al giorno infinito più uno mi dà il risultato non è molto utile. Adesso uno non lo fa apposta, però a volte ci sono dei, per errori di programmazione si rischia di creare delle iterazioni dei cicli in cui non è chiara la condizione di terminazione. E quindi devo fare attenzione anche a quello, perché altrimenti non è un algoritmo. se non termina non è un algoritmo. Algoritmo calcolare il valore di π greco, no, non esiste, perché poiché il valore di pi greco per sua natura ha infinite cifre decimali non può esistere un algoritmo per calcolarlo, possiamo dire che calcoliamo le prime mille cifre, allora sono d'accordo, quindi anche il problema stesso a volte deve essere posto in modo da avere una soluzione, perché esista una soluzione definibile in tempo finito. Noi non li abbiamo chiamati algoritmi forse, ma li conosciamo già. È da quando siamo bambini che ci insegnano dei metodi per risolvere una certa cosa. So, calcolare l'area del cerchio. Eh, mica siamo nati così. A un certo punto ci hanno insegnato che l'area del cerchio è pi greco r al quadrato. Prendi il raggio, lo moltiphi per se stesso, moltiplichi per quel numeraccio che è pi greco e hai un numero, oppure il teorema di Pitagora che ti calcola l'ipotenusa, dati i cateti, eccetera. Questi sono, se vogliamo, semplici, non sono stati semplici da scoprire perché li ha inventati, ovviamente, ma per noi sono semplici da applicare, algoritmi che risolvono un piccolo problema. E questi, in qualche modo, li, li riduciamo a una semplice formula. Abbiamo dietro secoli di matematica, questa matematica è implementata ovviamente nelle formule, nel, diciamo nelle funzioni del linguaggio di programmazione e la radice quadrata per fare il quadrato per fare R quadro oppure la radice quadrata per fare il termine di Pitagora ce la sa fare il computer. E quindi per noi semplicemente ricordarci la formula giusta e scrivere la formula giusta. In altri casi pensate insomma, al minimo comune denominatore tra due numeri. No, massimo comune divisore, cosa ho detto? MCD, massimo comune divisore tra due numeri. Roba che abbiamo imparato, boh, alle medie a fare. Devi prendere i numeri, li scomporre in fattori primi, poi devi prendere tutti massimo comundivisore, eh, tutti i fattori primi comuni col grado più basso. Era così? Eh? Perché poi c'era il minimo comune multiplo e invece devi prendere tutti i fattori comuni e non comuni col grado più alto. O no, fa lo stesso. Eh? siete voi che dovete l'analisi. Eh, allora lì è un metodo che più o meno ci ricordiamo, beh, possiamo andarselo a riguardare sul libro, è un metodo che però è fatto di più passi uno dopo l'altro, di cui già il primo passo mi mette in crisi, cioè trovare i fattori, scomporre i due numeri in fattori primi. Allora, beh, a mano lo so fare, però se, da, se già dovessi dirlo a un calcolatore... Allora, anche operazioni molto semplici, cose che fanno un bambino di 12 anni, sa fare l'MCD e l'MCM, meglio di come lo ricordo io, non è poi così banale invece da insegnare al calcolatore, perché passa da una prima operazione, cioè scomporre in fattori primi, che è più complicata del resto in realtà. Ma magari ci sono algoritmi diversi per trovare lo stesso risultato più semplicemente. Magari domani ne facciamo uno insieme nella video lezione. Basandosi magari sulle proprietà dell'MCD per cui tu dici se io sottraggo i due numeri tra di loro ciò che ottengo è ancora a sua volta divisibile. Proprietà matematiche che non abbiamo scartato perché non ce ne fregava niente ma che magari vengono, tornano utili per impostare l'algoritmo risolutivo in un modo diverso da come farei a mano. Già prima ci siamo accorti che il modo in cui insegno al calcolatore a eseguire una certa operazione è diverso dal modo in cui la farei io a mano. E quindi anche qua dobbiamo trovare qual è il modo migliore per il calcolatore per trovare quel risultato. Ok, io mi fermerei qua oggi, domani prendiamo magari alcuni di questi esempi e proviamo a ragionare in termini di algoritmi risolutivi. Ricordatevi domani su Zoom, non mi ricordo a che ora, ma c'è scritto sull'orario.